Ciao ciao ciao a tutti ragazzuoli, sono Petro con il tank, e questo nuovissimo video che faccio questa volta sulle Build Battle quindi sui minigames questa è la seconda puntata delle Build Battle che vi porto e questa volta spero di vincere o se non vinco spero comunque di arrivare nei primi 3 se siamo in più di 5, Stavolta davvero rispetto questa cosa 3, 2, 1 si comincia vediamo cosa ci propongono le Build Battle di oggi medioevo Mmm, un tema particolare, penso che farò schifo Vediamo Allora, medioevo innanzitutto prendiamo la pietra Cioè la roccia Prendiamo il legno Perché saranno cose che spiccheranno E poi prendiamo gli scalini Di legno, però quelli normali Ok Iniziamo subito a non perdere i blocchi, direi E a costruire una casetta Molto velocemente 1, 2, 3 Questa la togliamo 1, 2, 3, il quarto lì, 1, 2, 3, 1, 3, il quarto lì, 1, 2 e 3. Questa sarà la nostra piccola casetta. Perché ho lasciato dei pezzi lì, per... ci metterò il legno di quercia. Dopodiché, cosa facciamo? Iniziamo subito a tirar su un po' la casetta. Perché sto facendo una casetta? Perché poi dopo questa sarà il centro del villaggio. Direi che può andare bene così, facciamo subito questa chiusura qua. Perché farla troppo grande poi dopo non mi sembra il caso. Ora mettiamo gli scalini. Cosa? Perché non mi fa muovere? Cos'è che c'è che non va? Non mi faceva muovere. Vabbè, non importa. Però mi è venuto in mente che voglio togliere questa parte qua. Perché è più bello se si vede il tetto da sotto. Poi scalini, scalini, scalini, scalini. Mettiamo uno scalino qua per fare da qui. Ok no, Si sì, me l'aveva messo malissimo Va bene Direi scalino scalino scalino scalino scalino Questo via questo pure Ora mettiamo delle bellissime assi di quercia per chiudere il tutto Anche qua Tac tac tac tac Ok abbiamo fatto la nostra mini casetta che deve essere proprio la casetta del Medioevo Ok? Perché ho fatto la casetta? Perché appunto essendo il centro del villaggio Sarà poi circondata dalla stradina Quindi facciamo subito il pavimento di terra Vai, vai così Perfetto Dopodiché facciamo delle finestrelle a caso Vetro Prendiamo questo vetro E lo mettiamo qua Molto bene Facciamo subito la porticina qui E abbiamo finito la casettina Poi La strada qua non si può distruggere Con la zappa posso fare la strada Non la zappa La pala Posso fare la stradina Vediamo Non me lo fa fare Mannaggia Speravo che mi facesse, che mi facesse fare la stradina Allora mettiamo un recinto eh, Staccionata Perfetto Maiali dentro Non me li fa mettere Non mi me fa mettere i maiali Mannaggia, questo è un dilemma, è un problema, è un problema, è un problema. Gli alberi me li fa mettere? Sì, uh, ossa. Mettiamo degli alberi di quercia scura un po' sparsi in giro e poi li faccio crescere. Si spera. Dai fallo crescere, dai cresci. Perché non crescono gli alberi? Perché non crescono? Ah, che disastro questa... questa... Da build battle Perché non funziona niente Perché Ma perché l'erba cresce Facciamo crescere l'erba Che schifo Che schifo che ho fatto Questo è carino Palesemente preso da internet Ma carino Quindi gli do Non è un granché. Perché è palesemente preso da internet Nessuno avrebbe l'idea di fare sta roba Poi la spada non ha il manico eh. Comunque io sono sfigato nel build battle Lo dirò per sempre E sarà così che sono un po' scarso Quello sì Quello è assicurato Questo è carino invece Questa roba qua Vuole fare qualcosa però sufficiente perché l'idea è carina Anche se questo sembra Yoshi Invece che un cavallo Un cane o oh Yoshi Che dite? Diteli sì, bravi bravi bravi Dopodiché Ah oh, guardate che carina questa casetta Sembra proprio una casa medievale Già già già No, non sembra una casa medievale, però mettete un capolavoro perché è un capolavoro. No, sufficiente, sufficiente vi basta, mi accontento, sono umile. Andate, andate, votate bene. Spero di arrivare almeno in un ultimo, Questo, questa è la speranza di adesso perché ho fatto davvero schifo. Questo che ha un pisellone in mano, no, li do. non è un granché, anche perché la testa è palesemente staccata dal corpo. Provo a passarci dentro, non ci posso passare dentro. Non mi piace, non mi piace, non mi piace Sembra più un, davvero un bel gildone Vai, avanti, forza Questo? Che orrore, brrr Perché voglio dire, cos'è che ha fatto? Cioè, ha fatto, voleva fare una casetta E non ha finita, quindi che orrore, brrr Dai, magari non arrivo ultimo con questo Mi sa che non arrivo ultimo Chi ha vince? Chi ha vince Ha vinto lui Sono arrivato terzo, raga Sono arrivato terzo Il terzo posto più imberidato della mia vita Vabbè ci sta comunque, qua lagga tutto perché la mia connessione non va molto bene, ma sono contento di essere arrivato terzo, non scrivo gg perché ormai è troppo tardi. Comunque direi di fare subito un'altra build battle, subito lesti. Ed eccoci alla partita, cosa dobbiamo disegnare? Un cactus, fare un cactus. Ma ragazzi, guardate cosa c'è qua, un cactus. Quindi cosa farò? Quel cactus, vediamo... oh, sfida, vediamo a che posto arrivo se copio palesemente quel cactus. Che dite? Ci può stare come idea? Volevo fare il serio ma non riesco a essere serio Allora, che blocchi sono quelli? Sono di terracotta ma non so di che colore Facciamo grigio chiaro? O marroncini? Marroncini, dai Non saranno esattamente quelli ma, allora Fa Facciamo proprio qua in mezzo 1, 2, 3, 4. Poi Saliamo E togliamo questi Poi saliamo E togliamo questi Saliamo e togliamo questi. Ci siamo. Stessa cosa facciamo di qua. Dopodiché, loro cosa hanno fatto? Hanno messo il cactus dentro, palesemente. Quindi, cactus. Voilà. Perché il loro è più, è più bello? Non lo so. Ah, ma quelle sono, sono anguri. Vabbè. Allora devo mettere le anguri anch'io. Secondo me, altri come me l'hanno fatto. Non vorrei essere drastico allora lo facciamo anche della stessa altezza è eh? proprio palesemente spiccicato 1 2 3 4 5 6 non mi riesce proprio a essere serio poi 1 2 3 dopodiché da un lato al quarto cubo parte un braccio da 3 che lato è Ah, uh, uh, uh, sono fatto dalla parte sbagliata, ok, è il lato di qua 1, 2, 3, 4 da qui parte e sale di 1 giusto? Spera, invece, qua dal secondo, sempre quello dietro, ne parte un altro 1, 2 e 3, perfetto, dopodiché hanno messo sopra dei tappeti verdi quindi tappeti e poi dei pulsanti ho visto non so a che scopo ci sono i pulsanti ma mettiamo prima di tutto i tappeti quindi 1 2 3 4 guarda qua mamma mia cosa ho fatto allora l'ha messo anche in mezzo il tappeto si sì, l'ha messo anche in mezzo qua io secondo me non, non vinco perché vincere non vinco non sono tutti deficienti ma qualcuno vota bello io credo che qualcuno voterà bello poi ne mette dal dritto, guardiamo, uno sull'angolo, quello più in basso e l'altro in alto, ok, questo in alto e questo in basso, mamma mia che, che, che idee, che idee stupide e demenziali che mi vengono, dovreste fermarmi, ma non potete perché non mi state vedendo in diretta. Il nostro cactus è concluso, voglio vedere come finisce perché sono davvero davvero curioso, questa volta è una sfida con tutti, facciamo il terreno per terra, facciamo erba. Mi sono accorto di aver fatto al contrario rispetto a quello là il mio cactus. Questo non assomiglia assolutamente a un cactus, quindi mettiamo non è un granché. No, bruc errore mettiamo, perché non ci assomiglia per niente a un cactus. Cosa dovrebbe essere questa roba, eh? Distruggo tutto, non si può. E eh, ho votato mille volte bruc errore. Questo è il mio, guardate che bello. Vedete, eh, l'ho messo al contrario, quindi non è perfettamente uguale, ai ai ai. Votate un capolavoro, guardate che bello. È fantastico, è spiccicato ma fantastico. Copiato! Quando mai? Non diciamo Fandoni, tutti che dicono errore, mi hanno beccato, ah, che peccato, vediamo cosa scrivono, Claudio hai visto fa schifo, e in effetti fa schifo, e quindi votiamo non è un granché, perché almeno questo un pochino ci entrava più o meno, ci ha provato dai, è stato simpatico, molto simpatico, sono troppo trash, questo, questo secondo me per adesso potrebbe essere il vincitore, io voto carino perché il vaso è qui e non ho capito cosa c'entri Voto sufficiente, dai, voto sufficiente perché sono una bella persona Banale ma sufficiente perché ha avuto un'idea che altri non hanno avuto C'è quella particella, questa, questa particella di sabbia che non mi piace Allora per questo è sufficiente in un buon lavoro Ebbene, questo... Sembra un palazzo riuscito male, quindi non è un granché. Sto votando più o meno imparzialmente, anche se non sto dando tro voti troppo alti perché nessuno mi ha sorpreso bene. Poi per dare... Ho sì, dato solo un capolavoro in tutta, tutta la mia carriera da Bill Butler. Questi hanno fatto la stessa identica cosa che ho fatto io, quindi gli do che orrore blu perché sono i miei diretti competitori. Proprio la stessa, però non l'hanno fatta bene come ho fatto io, non vorrei essere cattivo. Nicole... Nicole... Fuck you. Nicole era quello che prima mi ha scritto... Copiato, maledetta Raga Raga Non ci credo Non ci credo Copione La Bill Battle più, più ladrata di questa terra E ah, io non mi ha chiuso fuori Copione No raga che bello sono un botto contento. Vabbè, il video si conclude qua con questa fantastica vittoria inaspettata. Vi ringrazio tanto per la visione. Vi invito a cliccare mi piace se il video vi è piaciuto e a iscrivervi al canale, a commentare se vi interessa darmi qualche consiglio o perché siete delle belle persone. Vi auguro una buona continuazione e ciao ciao belli. Ciao ciao.